Ma buongiorno, come state? Tutto bene? Beh, come sempre noi abbiamo terminato il nostro appuntamento insieme. Anche quest'oggi insomma eravate tantissime, per cui grazie, nonostante il caldo afoso ce lo siamo anche raccontati, insomma, in, in più parti d'Italia a parte in qualche luogo un po' nuvoloso, ma al resto veramente sole, sole, sale. E tra l'altro dicevamo che anche eh, per quanto riguarda un po' le temperature, eh sì, per, fino a fine giugno insomma, ce le ritroveremo africale per questo anticiclone africano, comunque sia Abbiamo parlato anche un po' di sport, diciamo così, che di solito non si fanno eh, durante l'anno, ma che poi d'estate, insomma, in qualche modo esplodono, abbiamo voglia di provare di fare. Eh, pacchi tra l'altro, ci ha detto che lui amava eh, fare il windsurf, il kiesurf, a me il kiesurf ha sempre fatto un pochettino effetto, eh, perché ho sempre pensato che poi ti portasse via, ti lasciasse là e, e insomma in qualche modo non potessi più eh, ritornare e rientrare, ma non è così. Eh, beh, ci sono questi sport delle Lì, dici, poi chi in qualche modo invece ci ha detto che eh, so, amava a giocare a burraco anche quello può essere adrenalinico visto che è una cosa molto di testa so, bisogna impegnarsi molto ma poi io dico alla fine no? se non abbiamo poi tutta questa voglia di fare fare fare fare fare perché già corriamo eh, tutto l'anno va bene cosa importa? Non importa rimaniamo lì, ci sdraiamo e ci rilassiamo e va bene lo stesso abbiamo salutato anche tramite la musica con Franco Battiato San Marona Solitaridi e, e nel frattempo insomma ci siamo dati appuntamento sia sul canale Patreon, non solo radio che eh, prossimamente anche perché io scapperò qualche giorno andrò al mare e magari chi lo sa vi racconterò qualcosina di là, non lo so nel frattempo grazie come sempre perché siete stati eh, tantissimi anche oggi eh, vi, è il, vi sono piaciuti i miei rotolini, vi è piaciuto anche il mio uh, ombelico, va bene, sono contenta, quindi non manderò via niente, va bene, non faccio più niente, non faccio neanche più ginnastica così rimane tutto, no va bene, ecco, così la facciamo. Per cui grazie come sempre perché siete stati tantissimi, vi abbraccio, ci vediamo presto, venitemi a trovare dall'altra parte sul canale Patreon, se avete voglia insomma di condividere con me e costruire insieme a me qualche cosa anche sul canale. Ciao!